Nelle puntate precedenti. E già che sto qui, signor, ti prego di imploro, fammi passare il reflusso gastro e che mi duele e fa che la mia governante, quella croca orrenda, se trovi un altro lavoro. Non capisco perché. Il tempo mi turba. Sarà perché è un cazzo di fa? Padre, e me? sono molto preoccupato. Mi hanno chiamato per la guerra. Ah sì? Sí? Sì. Sí. Non ti deve preoccupare, non ti succederà niente. Ma io non so nada. combattere. E splendido carciofo. Mi piacerebbe tanto digerire la peperonada. Io vorrei fare il dottore. Gruppamento. Episodio 7432. Dottore? Sì, dottore. Qui è casa di Don Rodrigo della Vega. Il cavaliere, il senatore, comendato Gran Cornu. Sì, dottore. La moglie Mercedes è... È malata. Sì, ancora. Può passare per favore? Danke. Padre, madre, ritornerò tra le vostre braccia. La signora Mercedes non sta bene. Come al solito, può passare. Oh, lo tocco, Morales, aiutami, mi duele molto. Signora Mercedes, io sono venuto qui per alleviare il suo dolore. Anche se non ho mai capito su qual è la differenza tra la destra e la derecha. Ma io ti conosco. Tu sei Diego dalla fega. Sì. Ah, io conosco tuo padre. Don Rodrigo. No figliolo. Te prego. Te prego, signor, ti scongiuro. Fa tornare a casa mi ninno. Salvi, salvo. Io ti prometto, sicorchi. Se tu me lo fai volver, io sarò una donna perfetta e una moglie rispettosa. Io amerò mio marito Rodrigo. Ti prego. Oh, ti prego. Ho bisogno del mio nino a casa. Ho bisogno che sia qui vicino a me il mio piccolino signor. Oh, oh, oh. Sono disperata è così contritta dentro di me signora me tu sei l'unico che può fare il milagro signora Miller signora Miller è il Signore Mille, mi aiuti! Signora Mercedes è il Nino! Ah, Miller, è il nino. È io, Ma dove cazzo va? È Venga qui! Ah. Dottore, dica, come sta? Sta molto malata, sta molto malata nel senso. È il Nino! È il Nino! È tornato, è il Nino! È tornato! il Nino? È il nino. Il nostro mondo. Il nostro mondo. Il nostro e Il nostro mondo. Il nostro ha difeso la patria Il nostro mondo. mio mio la la non sono tuo figlio. Oh, matto! Disgraziato! Tengo che tengo che emergenza! Vieni, vieni Figlio di puta! Così, così, Figlio di puta! Vieni qui!